a tutti, questa è una brevissima presentazione per mostrarvi quello che è il nuovo video tutorial uscito nella sezione premium del mio canale, una lavorazione con i ferri, ferri circolari ma anche ferri lineari perché il tutorial verrà lavorato sui lineari a campione per mostrarvi questo punto fantasia che ho voluto ricreare per questa gonna. dalla circonferenza unica adatta a ricoprire una taglia small, medium e large, adeguata poi al fianco con un elastico. Il modello che vi propongo si può lavorare sia a vita alta ma anche a vita bassa, come faccio direi in un caso, la lunghezza che andremo a raggiungere è di 93 cm. Ho lavorato con il nuovissimo filato, il filato splash esclusivo della merceria, un filo di passione completo. Io sento queste tonalità che ricordano un po' i colori dell'aurora delle sfumature dal rosa al villa al panna, ma sul sito un filo di passione.it doverete tantissime altre cakes sfumate e stampate con queste veramente sfumature molto delicate eh, che renderanno il vostro progetto unico e molto di tendenza. Io vi aspetto nella sezione premium, se vi piace il progetto, per lavorare con me. Questa bellissima gonna, che è una gonna scesa non dalla paliglia, ma proprio direttamente al piede. Per quanto riguarda il filato utilizzato, 4 pezzi di filato saranno sufficienti per le misure che vi ho appena annunciato. Se volete una lavorazione più lunga o una lavorazione più larga, vi consiglio l'acquisto di un gomitolino in più. Io vi aspetto sul mio canale e nella sezione pubblica per i prossimi video tutorial. E vi mando un bacio a tutti e ciao a presto!